Ciao a tutti, oggi prepareremo i bastoncini di merluzzo, il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli Ingredienti sono filetti di merluzzo, pan grattato aromatizzato, uova, parmigiano, farina, sale, pepe, patate tagliate a dadini piccoli, olio extravergine d'oliva. Per la panatura pan grattato e uova. Andiamo via alla ricetta.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 Senza lavare il boccale mettiamo all'interno l'olio, i filetti di merluzzo. E le patate. facciamo cuocere per dieci 10 minuti, 100 gradi, velocità 1. Lasciamo raffreddare il composto all'interno del boccale. Il composto si è raffreddato. Adesso aggiungiamo le uova. Il parmigiano che avevamo precedentemente fatto tritare. Il sale, il pepe, la farina e il pangrattato. Facciamo amalgamare per un minuto, a velocità 7. Il composto è pronto, verificate la consistenza, se dovesse risultare troppo morbido aggiungete un altro po' di pan grattato come nel nostro caso aggiungiamo un altro po' di pan grattato e azioniamo il bimbi per altri 20 secondi a velocità 7 Il composto è pronto adesso formeremo i bastoncini adesso formeremo i bastoncini per la panatura utilizzeremo prima la farina eh, poi le uova sbattute e il pan grattato un cucchiaino prendiamo una parte del composto iniziamo a dare la forma lo impaniamo nella farina, dopodiché lo passiamo velocemente nell'uovo e poi nel pan grattato E proseguiamo così per tutto il resto del composto. Posizioniamolo su una teglia rivestita con carta da forno. Dopo aver preparato tutti i bastoncini, li cuoceremo in forno preriscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti circa, eh, irrorandoli prima con un filo d'olio. I bastoncini di merluzzo sono cotti, andiamo a impiattare. bastoncini di merluzzo.